Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrò come realizzare questa semplicissima maglia top down che io ho deciso di chiamare maglia girassure. Per quanto riguarda il filato, penso che molti di voi l'avranno già riconosciuto, ho utilizzato quello della Mistrico Filati linea Polinesia. Ho utilizzato quasi tutti i colori ma mi mancava questo che è il numero 2 ed è il colore che va dallo sfumato del giallo al grigio grigio chiaro grigio, scusate all'arancio arancio chiaro arancio scuro vi ricordo che ogni gomitolo è da 100 grammi misura 330 metri e che è cotone egitto non mercerizzato io per realizzare questa maglia ho utilizzato due di questi gomitoli lavorandoli del tutto con un Il numero 3 in descrizione vi lascio il link uh, per poter acquistare sul sito con i filati, il mio stesso filato anche in altri colori, vi ricordo che c'è lo sfumato del lilla, lo sfumato del viola lo sfumato del celeste, lo sfumato del blu lo sfumato del grigio, lo sfumato del beige quindi ci sono veramente molti sfumati che potete usare per realizzare la vostra maglietta, io come vi ho detto ho deciso di optare per questo colore diverso dal solito, almeno diverso dai soliti colori che uso io, allora per quanto riguarda la lavorazione, questa è una lavorazione top down, quindi si parte dallo scollo vi dico già che secondo me per una taglia M o L non dovete andare ad aumentare lo scollo perché vedete è abbastanza largo naturalmente se lo volete largo come mio allora andate ad aumentare io ho lavorato per 7 giri facendo gli aumenti poi mi sono fermata e ho continuato solo a lavorare altri due giri quindi l'ottavo e il nono senza fare più aumenti mettere il marcatore poi continuare a lavorare il corpo della maglia come potete vedere le maniche mi sono venute belle um, sbarazzine, quindi volendo per una taglia MOL, se non volete le maglie così sbarazzine ma le volete più strette, le maniche più strette, potete uh, non fare più aumenti, quindi firmarmi allo stesso numero di aumenti che ho fatto io, andare a fare più giri perché secondo me una taglia M dovete arrivare a fare almeno... 11 12 giri prima di mettere i marcatori e quando andrete a mette mettere i marcatori mettete meno uh, motivi per le maniche più motivi per il corpo in modo tale appunto di avere poi lo stesso disegno mio quindi queste strisce piccole e non che si allargino ulteriormente ma avrete poi le maniche più strette e il corpo comunque più largo questo naturalmente se come ho detto non volete come me queste maniche molto sbarazzine mettiamola così ma le volete più strette se invece volete sbarazzine allora in quel caso vi consiglio di fare un giro o due giri in più di aumenti questo vale sia per la taglia M naturalmente per la taglia L una volta messi i marcatori vi si va a lavorare sempre lo stesso giro io non ho fatto molti aumenti perché comunque la maglia mi è venuta bella larga ma se voi volete fare degli aumenti nel video ve lo dico ho cambiato un cinnetto andando a mettere una catenella in più ho aumentato le maglie per fare il raggio ancora più largo e fare quindi tipo che sotto e venga ancora più larga rispetto alla parte sopra detto ciò spero che anche questa maglia vi piaccia di sia realizzarla e se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncintando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Incentare e o potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E naturalmente se avete acquistato il mio stesso filato tramite la Merceria Coleti o Uncentando con i Filati, potete taggarci sia sulla pagina uh, Facebook La Merceria Coleti o su Instagram Uncintando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo, ci vediamo poi al prossimo video tutorial realizzare la nostra maglia top down io ho deciso di utilizzare il filato della mistrico filati linea polinesia che è 100% cotone egitto non mercerizzato e il colore che ho scelto è un colore che solitamente io non amo utilizzare ma ho deciso di cambiare quindi sono andata a scegliere questo colore dell'arancione che sfuma nell'arancione chiaro e nel giallo chiaro e scuro allora io ho montato 130 catenelle la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 5 e lavorerò con un il numero 3 mi raccomando questo è lo scollo e per me 130 maglie 130 catenelle vanno più che bene ma se voi volete lo scollo più largo potete aumentare di 5 10 15 20 e così via a seconda di quanto volete lo scollo largo per me 130 catenelle vanno più che bene a questo punto possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta una 2-3 prendo il filo rientro nella stessa catenella di base e vado a fare altre due maglie alte: una e rientro due, 2 catenelle: 1-2 prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base, e vado a fare altre tre maglie alte quindi una prendo il filo, rientro due il filo rientro 3 catenella di separazione salto 4 catenelle di base e ricomincio da capo quindi entro nella quinta e realizzo 3 maglie alte una 2 3 2 catenelle 1 2 rientro altre 3 maglie alte una 2 3 catenella di separazione salto 4 catenelle di base e ricomincio da capo. Facciamo altri insieme entro nella quinta e realizzo 3 maglie alte: 1 rientro 2, rientro 3 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo rientro altre tre maglie alte 1 2 3 catenella di separazione salto 4 catenelle di base e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio primo giro sto per terminare il mio primo giro ho fatto la catenella di separazione entrò nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima secondo giro con delle maglie bassissime mi porta all'interno dell'archetto di 2 catenelle e a questo punto realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo rientro e vado a fare altre due maglie alte una 2 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo rientro e vado a fare altre 3 maglie alte una prendo il filo 2 prendo il filo 3 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo quindi prendo il filo vado nell'archetto del ventaglietto successivo di 2 catenelle realizzo 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle 1 2 prendo il filo rientro alte 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle 1 2 3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 e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio secondo giro sto terminando il secondo giro ho fatto le 3 catenelle entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima terzo giro con delle maglie bassissime mi porta all'interno dell'archetto di 3 catenelle. di 2 catenelle e vado a fare di nuovo il mio ventaglio quindi 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta una 2, 3, rientro altre due maglie alte, una 2, 2 catenelle, 1, 2, rientro altre tre maglie alte, una 2, 3 catenella di separazione prendo il filo vado nella seconda delle tre maglie a delle tre catenelle entro e vado a fare una maglia alta catenella di separazione ricomincio da capo quindi entro nell'archetto i due catenelle vado a fare il mio ventaglio, quindi 3 maglie alte una 2 3 2 catenelle 1 2 rientro altre 3 maglie alte 1 2 3 catenella di separazione vado dove ho la seconda delle tre maglie a delle 3 catenelle e realizzo una maglia alta catenella di separazione ricomincio da capo facciamo un volta insieme entro nell'archetto i due catenelle realizzo 3 maglie alte una 2 3 2 catenelle 1 2 prendo il filo rientro altre 3 maglie alte 1 2 3 catenella di separazione prendo il filo entro nella seconda delle 3 catenelle e realizzo una maglia alta catenella di separazione ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio terzo giro sto per terminare anche il mio terzo giro ho fatto la catenella entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima quarto giro con delle maglie bassissime mi porta all'interno dell'archetto di 2 catenelle e di nuovo vado a fare il mio ventaglio quindi 3 catenelle che sono mia prima maglia alta una 2, 3 prendo il filo rientro altre tre maglie altre due maglie alte una due due catenelle 1 2 e rientro altre tre maglie alte quindi una due tre catenella di separazione prendo il filo vado dove ho la maglia alta e realizzo due maglie alte quindi una e rientro 2 catenella di separazione e ricomincio da capo quindi entro nell'archetto i 2 catenelle e realizzo 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle 1 2 rientro altre 3 maglie alte 1 2 3 catenella di separazione prendo il filo vado dove ho la maglia alta realizzo 2 maglie alte una e rientro due catenella di separazione ricomincio da capo devo fare questo per tutto il quarto giro facciamo un tonte insieme entro nell'archetto di due catenelle realizzo 3 maglie alte una due tre 2 catenelle 1 2, e 2 rientro altre tre maglie alte 1 2 3 catenella di separazione prendo il filo vado la maglia alte realizzo 2 maglie alte una e rientro 2 catenella di separazione ricomincio da capo faccio questo per tutto il mio quarto giro Sto per terminare anche il quarto giro, ho fatto una catenella di separazione, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quinto giro, come sempre con delle maglie bassissime, mi porta all'interno del ventaglietto e vado a fare il mio ventaglio, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare altre due maglie alte, una, due. 2 catenelle 1 e 2 rientro altre tre maglie alte quindi una 2 3 catenella di separazione vado dove ho la prima maglia alta del gruppo di 2, e vado a fare una maglia alta catenella di separazione vado nella seconda maglia alta realizzo una maglia alta catenella di separazione ricomincio da capo quindi entro nell'archetto di 3 catenelle e di 2 catenelle realizzo 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle 1 e 2 rientro alte 3 maglie alte 1 2 3 Catenella di separazione, vado dove ho la prima delle due maglie alte e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove o la seconda maglia alta e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, quindi entro nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle 1 e 2 rientro altre tre maglie alte 1 2 3 catenella di separazione vado dove ho la prima delle due maglie alte realizzo una maglia alta catenella di separazione entro nella maglia alta successiva realizzo una maglia alta catenella di separazione ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio quinto giro sto per terminare anche il quinto giro ho fatto la maglia alte la catenella entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima sesto giro con delle maglie bassissime mi porto all'interno dell'archetto di 2 catenelle e rifaccio il mio ventaglio quindi 3 catenelle che sono mia prima maglia alta una 2, 3, rientro altre due maglie alte, una 2, 2 catenelle, 1, 2, rientro altre 3 maglie alte, una 2, 3, catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho la maglia alta, realizzo una maglia alta, vado all'interno dell'archetto di una catenella, realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, rientro nella catenella e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione, e ricomincio da capo. Scusate. Quindi vado nell'archetto, i due catenelle, realizzo il mio ventaglio e vado a fare 3 maglie alte. Una rientro, 2 rientro, 3. 2 catenelle 1 2 rientro altre tre maglie alte 1 2 3 catenella di separazione vado dove doveva la prima maglia alta e realizzo una maglia alta entro nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta catenella di separazione rientro e vado a fare una maglia alta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 per terminare anche il sesto giro entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima settimo giro con delle maglie bassissime mi porta all'interno dell'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta rientro altre due maglie alte una due-due catenelle di separazione 1 e 2 rientro altre tre maglie alte una 2 3 catenella di separazione vado a fare una maglia alta sopra ognuna delle due maglie alte quindi una maglia alta successiva 2 una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella catenella di separazione prendo il filo rientro un'altra maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta, sopra la prima maglia alta. Scusatemi. Una maglia alta sopra la seconda maglia alta. Catenella di separazione. Ricomincio da capo. Quindi vado nell'archetto di 2 catenelle, e realizzo 3 maglie alte. Una, due, tre. 2 catenelle di separazione 1 e 2 rientro alte 3 maglie alte 1 2 3 catenella di separazione vado dove ho la prima maglia alta realizzo una maglia alta prendo il filo vado alla maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta prendo il filo vado all'interno dell'archetto di una catenella realizzo una maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta una maglia alta sopra la prima maglia alta una maglia alta sopra la seconda maglia alta catenella di separazione ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio settimo giro Termino il settimo giro dopo aver fatto la catenella entrando nella terza catenella iniziale facendo una maglia bassissima Allora io come aumenti mi fermo qui ma voglio spiegare a chi ha bisogno di allargare ulteriormente eh, la maglietta come fare adesso noi andremo a fare il ventaglietto io vi farò vedere come fare per non fare più aumenti ma vi spiegherò anche cosa dovete fare se dovete fare qualche ulteriore aumento quindi ottavo giro con delle maglie bassissime Vado all'interno dell'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare il mio ventaglio, quindi 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro altre due maglie 1 e 2, 2 catenelle di separazione, rientro altre 3 maglie alte 1, 2 e 3 catenella di separazione vado qui allora io non devo fare più aumenti quindi vado a fare una maglia alta sopra ognuna delle tre maglie alte quindi una vado sulla successiva 2 vado sulla successiva 3 catenella di separazione e vado direttamente dove ho le tre maglie alte successive andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una due. 3 questo è per chi non deve fare più aumenti chi invece deve fare ulteriori aumenti dopo aver fatto la terza maglia alta va nell'archetto fa una quarta maglia alta catenella di separazione rientra e fa una maglia alta e poi vai a, vado a fare una maglia alta sopra le tre maglie alte in modo tale da tre a passare a quattro maglie alte questo è perché deve fare un ulteriore aumento dopo nel giro successivo quando non dovrà fare più aumenti dovrà fare quattro maglie alte una sopra ognuna delle quattro maglie alte del giro precedente, una catenella e di nuovo quattro maglie alte una sopra ognuna delle quattro maglie alte del giro precedente quindi ripetiamo questo è perché non deve fare più aumenti come me per chi deve fare gli aumenti deve andare a fare 4 maglie alte catenella di separazione 4 maglie alte e poi continua naturalmente se avete bisogno di allargare ulteriormente da 4 maglie alte al giro successivo passerete a farne 5 però ripeto questo è solo per chi deve aumentare per chi come me non deve più aumentare va a fare tra semplicemente 3 maglie alte catenella di separazione 3 maglie alte catenella di separazione e si ricomincia da capo quindi ventaglietto quindi 3 maglie alte una, due, tre, due catenelle. Di nuovo tre maglie alte: una, due, tre, catenella di separazione. Una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una maglia alta successiva. 2 maglia alta successiva. 3 una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella. Eh, scusatemi. No, io non devo fare più aumenti e stavo facendo aumento, quindi 3 maglie alte, catenella di separazione. Vado una maglia alta del gruppo di 3 e vado a fare la mia prima maglia alta, successiva seconda maglia alta, successiva terza maglia alta. Questo perché io non devo fare più aumenti catenella di separazione e ricomincio da capo vedete quindi la lavorazione che viene fuori è questa qui io adesso questo è il mio ottavo giro continuerò a fare sempre lo stesso giro fino ad arrivare a dover mettere i marcatori e naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il giro poi vi farò vedere come mettere il e come andare a continuare la lavorazione allora, io sono già passata a mettere i marcatori. Ho ripetuto il giro fino ad arrivare a un totale di 9, quindi ho ripetuto il mio uh, ottavo giro un'altra volta e sono arrivata a 9 e ho potuto già mettere i marcatori. Per mettere i marcatori sono andata a contare le mie strisce di 3 maglie alte separate da 2 catenelle e ne ho un totale di 26. Per poterla avere stretta uh, intorno diciamo al corpo e larga alle braccia, sapete che a me piace uh, quando è ondulato qui intorno alle braccia, ho fatto... In questa maniera sono andata a mettere, per quanto riguarda le braccia, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette punte. Andando a mettere il marcatore dopo la sesta, dopo la settima, scusate, ne avete quindi tre avanti, tre dietro e una qui di lato. E quindi dopo, dove ho le mie, le mie strisce di 3 maglie alte, una catenella e tre maglie alte, sono andata a mettere il marcatore all'interno, sia avanti che dietro, di una dove ho la catenella. Stessa cosa da quest'altro lato, Ho una punta qui sul davanti. 3 punte, 2, 3 davanti e 3 dietro e sono andata a mettere il marcatore dove ho la catenella di separazione tra i due gruppi di 3 maglie alte, sia avanti che dietro. Questo significa che io nel corpo ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 eh, punte di 3 maglie alte avanti, 6 dietro. Se voi volete il corpo più grande, quindi eh, la, le maniche un po' più piccole, spostate una punta da entrambe le maniche sul davanti in modo tale da avere 6 punte invece che 7 per manica e quindi sette punti avanti e sette punte dietro una volta messi i marcatori ho fatto in modo di non spezzare il filo ma di trovarmi direttamente dove ho il primo quasi dove ho il primo marcatore in modo da far vedere come passare subito dalla parte dietro alla parte avanti scusa dalla parte avanti la parte dietro mi avvicino con la telecamera così potete vedere bene allora vado a lavorare normalmente facendo le mie 3 catenelle che mi servono tre maglie bassissime che mi servono per arrivare all'interno del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio quindi 3 catenelle sono mia prima maglia alta rientro altre due maglie alte 2 catenelle rientro altre tre maglie alte quindi una due tre catenella di separazione e vedete qui ho già il mio marcatore e quindi vado a fare una maglia alta sopra ognuna delle tre maglie alte che ho da questa parte quindi una due 3 catenella di separazione salto il marcatore vado direttamente nella parte dietro vedete quindi qui ho la manica vado qua e vado a fare direttamente una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale quindi di 3 maglie alte nel mio caso 3 se voi avete fatto degli aumenti ve ne trovate o 4 o 5 e poi vado a lavorare normalmente quindi catenella di separazione entro dentro il ventaglio e vado a fare il mio ventaglio Continuo a lavorare normalmente fino ad arrivare di nuovo all'altro marcatore vi farò vedere come passare di nuovo dalla parte dietro alla parte avanti poi questo è il giro che andremo sempre a ripetere naturalmente se voi avete bisogno poi di allargare o di stringere o cambiate uncinetto o andate ad aumentare di nuovo le maglie alte qui Invece di farne tre o quattro come tre eh, o quattro andate a fare 5, Oppure potete come vi ho detto cambiare uncinetto o se invece dovete allargare di poco potete fare una cosa Aumentare le catenelle di separazione tra il ventaglio e le maglie alte Invece di farne una ne potete fare tipo due in modo tale da aumentare lo stesso Detto ciò, cioè, adesso continuo. e ci vediamo quando sono arrivata al secondo marcatore. Sono quasi arrivata al mio, cioè sono arrivata dove ho il mio secondo marcatore, scusate, mi aggiusto un po'. Ecco, e vado a fare quindi di nuovo una maglia alta sopra ognuna delle tre maglie alte che ho dal dietro, quindi una, due, tre. Catenella di separazione salto lo scalpo della manica, giro dove torno sul davanti e vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta in questa maniera. a lavorare poi normalmente il mio giro quindi catenella di separazione vado dove ho il ventaglio e vado a fare la mia maglia le mie, la mia il mio ventaglio scusatemi quindi continuiamo in questa maniera continueremo a lavorare poi lo stesso giro fino ad arrivare alla lunghezza desiderata io naturalmente vi dirò quante volte eh, qu quanto è venuto lunga la mia maglia o se poi vedo quasi quasi la trasformo in un vestito sono un po indecisa eh, però naturalmente vi farò sapere quante volte quanto mi è venuta lunga se sono andata a fare degli gli aumenti come li ho fatti se cambiando uncinetto se um, eh, facendo qualche aumento di catenella o qualche aumento di maglia alta dunque io ho terminato la maglietta ho ripetuto il giro per una ripara da lunghezza dallo scalfo fino a giù di 44 cm alla fine visto che mi era avanzato un po' di cotone invece di fare l'ultimo giro ho fatto una sorta di bordino molto semplice ve lo spiego subito e sono andata a fare un ventaglio in ogni ventaglio e un ventaglio nella seconda delle tre maglie alte di ogni striscia quindi vedete qui ho la seconda maglia alta e sono andata a fare il mio ventaglio quindi 3 maglie alte, 2 catenelle tre maglie alte non ho fatto alcuna catenella di separazione sono andata direttamente nella seconda delle tre maglie alte successive ho fatto il ventaglio e poi di nuovo ventaglio nel ventaglio questo per rifinire la parte di sotto un'ora non ho fatto la stessa cosa alle maniche perché comunque il filato mi era finito e poi la, la manica mh, è comunque molto ondulata quindi non c'è bisogno del, uh, del bordino detto ciò quindi la mia maglia top down è terminata